mi sembra che avessimo, eh, fossimo arrivati a un risultato importante Se avevo un sistema una particella, una particella 3, e definivo la quantità di moto del sistema come la quantità di moto delle particelle che compongono il sistema Allora io potevo dire un paio di cose, ricordate prima avevo fatto uh, un super sistema, questo è un piccolo un sistema vero è quello S, questo grande è S' per S' includavamo la particella 3 e quindi siccome non ci sono uh, il sistema S' isolato cioè non ci sono particelle esterne che che, che interagiscono con le tre particelle del sistema S' io so che la quantità di moto del grande sistema S' è conservato cosa vuol dire conservato? cosa vuol dire che è una costante, che è un vettore costante? vuol dire che se io valuto la quantità di moto del sistema in un istante t 1 <coughs> E lo evaluto in un altro istante Ottengo esattamente la stessa risposta Questo è cosa si intende per il Che il sistema primo è costante La quantità di moto Cioè che questa grandezza che è la quantità di moto del sistema S' quello allargato, quello che include la 3 valutato nel T1 è uguale alla quantità di moto del sistema S' se lo valuto in qualsiasi altro istante, è conservato come la marmellata della vostra mamma okay? si conserva nel tempo, non è cambiato <coughs> quindi se io vado a vedere cosa succede al sistema 2, al sistema S che è il mio sistema, il sistema che mi interessa vedo che la quantità di moto del sistema S varierà ma lo fa a spese della particella 3 okay? Quindi la, il sistema scambia quantità di moto con la particella 3 se la quantità di moto del sistema S aumenta evidentemente la quantità di moto della particella 3 diminuisce Perché la somma <coughs> questo qui questo in giallo diciamo in rosso questo in rosso è la quantità di moto del sistema S e come vedete se questa aumenta siccome la somma deve essere una costante se questa aumenta evidentemente questa deve diminuire per il modo da avere sempre la stessa somma ovviamente notate che una, queste sono somme vettoriali, trattasi di, di frecce quindi quello che sto dicendo è che queste in realtà sono tre equazioni ne scrivo solo una la variazione della componente X del sistema S è uguale alla meno la variazione della componente X della particella 3 mm? okay? poi ne avete la componente Y e la componente Z questa è un'eguaglianza vettoriale questa è un'eguaglianza vettoriale quindi vale per la componente X per la componente Y per la componente Z comunque voi uh, scegliate gli assi X, Y, Z farete la vostra scomposizione e questo vi sta dicendo che le somme delle le, le componenti x, componenti y e componenti z, questa somma si conserva nel tempo. D'accordo? Questo l'abbiamo fatto ieri e abbiamo anche ottenuto il risultato. Questo è col linguaggio dello scambio di quantità di moto. Tutto questo può essere detto col linguaggio delle forze, quindi la forza e la quantità di moto sono concetti legati. In che modo sono legati? La derivata della quantità di moto rispetto al tempo è la forza <coughs> D'accordo? Quindi questo è esprimere o descrivere l'interazione del sistema S con la particella 3 Usando il linguaggio della quantità di moto Si scambiano quantità di moto Con il linguaggio delle forze otteniamo, usiamo un linguaggio di questo tipo E diciamo che la quantità di moto del sistema S La derivata rispetto al tempo è uguale alla forza esterna Ok? E questa forza esterna chi è? <coughs> In questo caso la forza esterna, vi ricordate che la particella 1 sta interagendo con due cose sta interagendo con la 2 che è il suo compagno di gruppo e sta interagendo con la 3 Quindi ho usato il linguaggio, il gergo, che la 2 e la 3 sono sorgenti di forza perché adesso voglio usare questo linguaggio qua la 2 è una sorgente di forza interna al sistema S, la 3 è una sorgente di forza che è esterna al, al sistema S. <coughs> allora, la 1 interagisce con la 2 e interagisce con la 3. Questa forza qua, sto usando il riguardo delle forze, che è la forza 1-2, è una forza interna. Questa forza, ovviamente sto disegnando lo scenario che siano forze attrattive, che questa forza qua, che ha un modulo che non diverso, questo qua è la forza che la 1 ha dovuto alla 3. La 2 lui stesso sta interagendo con la 1 e l'interazione l'ho già rappresentata col segmento, ma interagisce anche con la 3, quindi conto uh, l'interazione tirando una, una, una lineetta. Allora la particella 2 avrà una forza che nasce con l'interazione della 1, però è uguale e contraria a questa, quindi una volta che ho disegnato questo qua... La freccia che disegno qui deve avere esattamente lo stesso modo, quindi questo è F21, che so essere esattamente uguale o contrario alla forza f 2 mm. Cancello ormai questa perché fa solo confusione. Okay. Quello ci era servita solo per, per catturare questa descrizione qua. <coughs> poi la 2 interagisce anche con la 3 e allora 1 per esempio eh, immaginiamo visto che abbiamo fatto tutto repulsivo attrattivo facciamo uno tanto per cambiare che sia repulsivo tanto per variare un po' il disegno e immaginate questa sia la forza di repulsione che la 2 sente dovuta all'interazione con la 3 ovviamente potrei completare il disegno disegnando la freccia che la, la la, beh, non lo voglio fare, indovinate perché, perché se si, si disegno si diventerebbe un po' congestionato perché se io dovessi disegnare la forza che la 3 è tenuta da 1 dovrebbe essere una forza uguale a 3, e contraria, quello avrei una freccia qua. Siccome mi interessa il sistema S, non disegno le forze sulla 3, so che ci sono, so che sono uguali e contrarie, okay? mi interessa il sistema. Allora, <coughs> la forza totale cor sul corpo 1... Questo è il ripasso di ieri La forza totale sul corpo 1 è la somma di queste due frecce Quindi la forza totale che sta agendo sul corpo 1 Quello che è responsabile di fatto della sua accelerazione Quindi se io chiedessi questo per la, per, nel linguaggio delle forze è M1A1 o se volete nel linguaggio delle forze uso questa espressione qua Questa è la derivata della quantità di moto Della particella 1 rispetto al tempo E la scrivo così, va bene questo qui è l'idea base Poi la forza totale che agisce con la 1 è la somma vettoriale delle forze di queste, di queste. E quindi io potrei rappresentare questa forza qua La forza totale F1 e questa forza qua Con questo signore qui facciamo in rosso questa forza qua e questa qua ok è la somma di questi due la forza totale sulla particella 2 analogamente farei la mia costruzione è qualcosa di questo tipo qua <coughs> se è accettabilmente fatto ecco qua questo che ho appena disegnato è la forza f2 quindi che è f2 f2 è questa che appare qui ed F2 è la somma della, de, di tutte le forze che stanno agendo sull'A2 Ok? Questa è questa forza Anzi, facciamo una bella cosa così Tutto quello che è dentro il quadro rosso è questa freccia okay? Va bene? <coughs> Chi è questo? Questo qui che abbiamo fatto ieri questo qui <coughs> è uguale a F13 più F23 cioè è questa parte qua ok? Questo è solo la parte delle forze che, stanno a, a, che sono dovute a sorgenti esterni per quello quindi questa qua per il caso di tre particelle che ho disegnato lì, questa qua io la chiamo, la chiamo la forza che sta agendo sulla particella 1 ma che ha origine esterna, è la parte della forza di 1 che è dovuta a sorgenti esterne, questa qui è la parte della forza che sta agendo sulla particella 2 che ha origine esterna. Quindi la somma di queste due frecce, <coughs> il teorema che abbiamo dimostrato ieri, è questo. Questo oggetto qui, io la chiamo, gli do un nome e lo chiamo la forza esterna e magari per il momento la mettiamo tra virgolette perché? Perché è molto chiaro qui chi è questo è molto chiaro chi è questo questa è una forza che è applicata in questo punto questa è una forza che è applicata in questo punto ma questa forza qua, dove cazzo si applica? Se io vi chiedessi di disegnarlo, dove la disegnereste? Certo che da qualche parte sul quaderno potreste disegnarlo perché si tratta solo di fare la somma di queste questa <ride> freccia. Quindi voi andate qua, la, la fate una copia, eccola qui Poi andate qui, fate una copia, eccola qua Questo è F1,3 Questo è, F1, è F2,3 e voi potete, se qualcuno vi dice Ok, prendi, prendete quelle due frecce Questa qua e questa qua Mettetele in una zona bianca del foglio Sommatele assieme, voi sapete farlo no? È banale, voi semplicemente fate il, la costruzione no? Eccola qua, questa che sto disegnando adesso È la forza esterna Quella che io ho chiamato così Ma dove cazzo si disegna? Per quello lo metto tra virgolette Cioè faccio, faccio, è facile per me definire un nuovo oggetto e lo chiamo la somma di questi due Ma che significato ha? Dove lo si disegna? <coughs> altre persone serie, mi fa piacere Il numero di persone serie sta aumentando nel tempo Motivo di ottimismo <coughs> D'accordo? Quindi questo oggetto qui per il momento è un po' misterioso è molto banale cos'è formalmente è la somma di due frecce gialle ma sono in punti diversi quindi uno si chiede ma dove la disegno? Ecco, rimane questo da spiegare Allora, uh, questo è dove eravamo rimasti poi ho introdotto anche un altro concetto che era quello del centro di massa poi no? ho parlato del centro di massa di pari Si? Si con la differenza delle ore, che voi che non fate lezione mercoledì, perdo facilmente traccia di, di cosa ho fatto a voi e cosa ho fatto all'altro gruppo. I miei appunti non sono così dettagliati. <coughs> <coughs> allora, vi ricordo brevemente che il centro di bassa è, non ha, ah, per esempio, per un sistema di due particelle. E' molto semplice è m1 fratto m1 più m2 r1 più m2 fratto m1 più m2 r2 <coughs> Per un sistema di n particelle si scrive così con m1 fratto m1 più m2 più ta ta ta, ta più mn 1 Giù. <coughs> eh? Ovviamente questa notazione è un po' pesante, quindi uno diventa molto più elegante e lo scrive così. <coughs> <coughs> dove la massa del sistema è uguale alla somma del sistema, d'accordo? Questa è la definizione, l'abbiamo fatto ieri due giorni fa. E <coughs> <coughs> poi cosa fa una persona? Dice ok, questo punto matematico che rispetto all'origine vista è la posizione di questo punto matematico chiamato centro di massa rispetto all'origine, è individuato dalla freccia, da questa freccia qua <coughs> siccome questi si muovono nel tempo questo si muoverà nel tempo quindi definisco in maniera molto naturale la velocità del centro di base come la derivata di questo e questo è molto facilmente si capisce che è la stessa cosa questo passaggio è banale spero Spero che sia chiaro questo passaggio Credo che il punto saliente di questo passaggio Forse merita essere detto L'ho detto credo ma è meglio che lo ribadisca Quando io vado a fare la derivata rispetto al tempo di, shh, di per esempio facciamo un sistema di due particelle Così riesco a capire cosa sto facendo Cioè m1 più m1 più m2 r1 M2, M1 più M2, M2. <coughs> questa qua, che è la frazione di massa fi, F1 in questo caso, e questa è la F2. Silenzio, qual è il, questo chiacchiericcio? Per cortesia. <coughs> questo è l'operatore derivata rispetto al tempo. Quindi io devo fare la derivata di una somma di funzioni Quindi è ovvio che questo è facile Questo è il passaggio banale per il momento Silenzio! Silenzio. Ma io non capisco Io so bisbigliare, voi non sapete bisbigliare Bisbigliare è quando si parla sottovoce L'unica persona che vi sente è quella accanto a voi Come mai io vi sento? A diversi metri di distanza Non sapete bisbigliare se avete bisogno di comunicare con il compagno fatelo in modo che nessuno mi senta Questo ovviamente è il passaggio banale non vi pare? Questo non invoca nessuna pratica è solo matematica non c'è nessun contenuto di fisica qua Adesso uno guarda questo cioè questo è la, FI, la F1 e si chiede, questa roba cos'è? Perché, se è una costante nel tempo, se è una costante nel tempo, allora esce fuori dalla derivata. Quindi, nella misura in cui questo è costante nel tempo, il passaggio successivo, in effetti, sembrerebbe. Permettetevi scrivere F1, così mi risparmio un po' a, a scrivere. Questo passaggio qua. È vera nella misura in cui queste FI, F1, F2 sono costanti nel tempo? Lo sono? Dipende dal sistema, non vi pare? Perché se voi avete un sistema aperto, questo è il vostro sistema con tre particelle. In un certo istante! Quindi, anzi, ah, facciamo una serie di fotogrammi. Eh? Facciamo una serie di fotogrammi Questo è un fotogramma Questo è un fotogramma Questo è un terzo e l'ultimo fotogramma Mi sono stufato, il tempo sta andando così in questo, in questo fotogramma qua il sistema è qua Ok, Questa è la 1, la 2 e la 3 In questo sistema qua la 1 si è spostato, la 2 si è spostato e la 3 si è spostato questo è ancora sistema. in questo istantanea qua, la 1 si trova qua giù, la 3 si trova qua e la 2 si trova qua. Certo, sono separati dello spazio, però fanno ancora il sistema nella vostra testolina. Allora, nella vostra testolina, secondo voi, <coughs> i rapporti di massa FI cambiano? No. Perché avete deciso, nonostante che si siano sparpagliati di mantenerli nella vostra testa come elementi di uno stesso sistema. Ma se voi per qualche motivo ritenete che il quarto fotogramma, <coughs> che la 1 è qua, la 3 è qui, la 2 la, la, la è qua, no, la 3 è qua, perché sto guardando lui, e la 2 è qua giù, <coughs> e voi cominciate a dire, ma la 2 si è allontanata così tanto, uh, mi concentro su di questo, e tutto dato, cambiate voi. Cos'è il sistema? Ecco che la 2 non fa più parte del sistema. E non facendo più parte del sistema, cosa è cambiato al rapporto di massa della particella 1 qua? Non vi pare che è cambiato? Perché è diventato adesso M1 diviso M1 più M3, perché la 2 non fa più parte del sistema. Quindi, se il sistema è in, diciamo, chiuso cioè particelle non entrano, non si aggregano e particelle non escono fuori allora il sistema può cambiare tutta la sua forma, ma i rapporti di massa rimangono costanti se invece il sistema è aperto e particelle entrano e particelle escono i rapporti di massa non saranno costanti quindi questo passaggio qua in effetti a pensarci bene non è banale Sta a voi, e dipende dall'esercizio, dal problema, capire se questi qua sono costanti oppure no. D'accordo? Quindi, qua c'è già un passaggio che è di fisica, non è più di matematica. Perché dovete state descrivendo o cercando di descrivere un problema reale, e la vostra descrizione sta dicendo che il sistema è chiuso o è aperto? Allora, qua in questi passaggi, io sto facendo l'ipotesi che il sistema è chiuso. Cioè, che questi qua sono, la, il sistema non cambia la sua composizione, cambierà anche la forma, la composizione no? e quindi la velocità del centro di massa, come il centro di massa in un certo istante è spesso così se il sistema non cambia, se, il di, se queste frazioni di massa non cambiano nel tempo la velocità del centro di massa è questa e per lo stesso argomento l'accelerazione del centro di massa <coughs> la definisco quindi queste sono definizioni queste sono definizioni molto naturali, eh? sono definizioni che vengono molto naturalmente e per lo stesso tipo di lo stesso ragionamento che c'è su questa lavagna è evidente che se, il fattore di, eh, se le frazioni di massa non cambiano nel tempo l'accelerazione del centro di massa, cioè di questo vettore qua che è la derivata seconda di questa, ovvero è, questa è la derivata di questo, questa è la derivata seconda di quello, è evidente che l'accelerazione ha la stessa espressione. D'accordo? Va bene, volete capire le cose Va bene, questo è dove eravamo arrivati Allora permettetemi di cancellare qua visto che questo lo avevate già sui vostri punti <coughs> E facciamo questo discorso Allora questo è do eravamo, dove eravamo arrivati quindi voglio trascrivere questo risultato Quassù. quindi la derivata rispetto al tempo della quantità di moto del sistema è uguale a questa benedetta forza esterna che sappiamo costruirlo, sappiamo disegnarlo, ma non sappiamo dove disegnarlo, cioè sappiamo costruire il vettore da una certa, su un foglio di carta, eccola qua, ma ci stiamo capendo, siamo cercando di capire dove si disegna, cioè che interpretazione. Ok, questo è un risultato formale, l'abbiamo ottenuto, questo si chiama, un, ah, hanno dei nomi questi, questo è il teorema del moto del centro di massa. Adesso sto per riesprimerlo in un modo che ci aiuta a capire il significato di questo E lavorerò sul lato sinistro Cioè questo è un risultato assodato Capiamo cos'è questo Formalmente capiamo cos'è Stiamo cercando di acquisire un senso fisico Ragioniamo sul lato sinistro Allora guardate qua Scrivo per esteso Facciamo il caso che il, il sistema è fatto di due particelle Così non devo scrivere troppo Questo signore chi è? E P1 più P2 ok? <coughs> Sto scrivendo questo, questa regra qua, ok? Sto ragionando su questo pezzo. Esplicitamente questo è cos'è? Questo cos'è? Esplicitamente è M1 a uh, um, U1 più M2 V2 cioè ho specificamente detto cos'è questo cos'è questo? Adesso guardate questo risultato qua Quello che farò è di molti Se io moltiplicassi e dividessi per 3 cosa ca Cambierebbe qualcosa? Se io moltiplicassi questo per 3 E dividessi per 3 Cambierebbe qualcosa? Ovviamente no Se moltiplicassi per 11 e Dividessi per 11 Cambierebbe qualcosa? No Quindi io sto per fare qualcosa Che equivale a moltiplicare per 1 e farò un, un numeratore e un denominatore assolutamente uguali Ok? Ma sceglierò in maniera infurda, no? farò così M1 più M2 diviso M1 più M2 Che moltiplica questo Ups, sto correndo nella mia testa Vedete cosa ho fatto? Questo è uguale no? Giusto? Allora nell'ipotesi che il sistema non cambia composizione Questa cosa qua è una costante nel tempo Se il sistema non cambia composizione questa è una costante nel tempo Quindi lo posso portare sotto la derivata Lasciando indietro questo sistema, non vi pare? <coughs> e questa cos'è? Mannaggia, ho cancellato quello che era scritto qua, guardate i vostri cos'è questa roba qua sotto? <coughs> ah, eh, ma che Cos'è la roba dentro la parentesi? Signorina! <sussurra> ma no, che palle! Questa è la massa del sistema Questa roba qua cos'è? Eh? È la vcm La velocità del centro di massa Svegliatevi E questo come si chiama? Il <totipi> centro di massa mm. Notate come questi passaggi sono basati esplicitamente sul fatto che la massa del sistema non sta Cioè la composizione del sistema non sta cambiando Quindi la massa del sistema non è, la massa del sistema non è costante nel tempo E cosa concludiamo quindi? Ecco questo risultato, dove lo scrivo? Lo scrivo qua. Che a questo modo di esprimere la legge del moto del centro di massa Può anche essere scritta in maniera molto più suggestiva, che è questa qua. È la stessa formula, ma è scritta in un modo un po' più. <coughs> Cosa avevo detto tempo fa? Quando ho iniziato a parlare di sistemi di particelle. Vi ricordate che ho detto che la particella singola io la pensavo avere massa costante nel tempo. E quindi la, la quantità di moto di questa particella Quando la derivo rispetto al tempo E per, per esprimere proprio la forza che sta agendo sulla particella Se la massa di questo è costante nel tempo Allora questa espressione qui diventa m per a Che era la famosa espressione che voi conoscete già da qualche anno Vi ricordate questo? Eh? È Esattamente la stessa cosa Se la massa del sistema è costante nel tempo questa espressione può essere scritta così, esattamente quello che ho detto adesso. Se la massa di questa particella è costante nel tempo, allora questa espressione della forza può essere scritta così. Quindi comincio a capire che questo centro di massa, questo punto matematico, perché deve essere molto chiaro a tutti, ma veramente chiaro, che se questa è la particella 1 e questa è la particella 2, qua c'è materia, qua c'è materia, e se questo è il centro di massa, qua non c'è un cazzo! questo è un punto matematico è vuoto la materia è qua, è qua, non c'è nulla là però quel punto matematico si comporta in maniera veramente molto interessante le equazioni di Newton di quel punto sono come se quel punto fosse una particella si muove potete descrivere così o così cioè quel punto matematico si sta muovendo con una legge di Newton quindi tutto questo teorema del moto del centro di massa ci dice che il centro di massa si muove come se fosse una particella, dotata di massa. Che massa? Questa è la massa del sistema. Sottoposta a quale forza? A questa forza qua. Quindi cominciamo a capire, spero, almeno alcuni di voi forse non capiscono e non capiranno mai, altri solo se si chiudono in stanza studiare, studiare, cominceranno a capire, altri lo capiscono al volo. Le persone sono diverse, non siamo tutti uguali, davanti alla legge lo siamo, ma davanti alla fisica no. Non siamo tutti uguali, sono certe persone che capiscono il volo. Io quando ero studente non ho capito il volo. Ho capito solo studiando, ma studiando tanto, lentamente ho cominciato a capire. Quindi quello che io capisco ormai non mi posso trasmettere. Papale papale, siete voi che dovete, voi, interiorizzare i concetti Non c'è nessun modo in cui io posso dire a parole talmente chiaramente che voi capite Alcuni di voi sì, ma la maggior parte no eh? <coughs> Quindi l'idea è questa <coughs> Questa è la particella 1 e questa è la particella 2 Va bene, ci sarà un'interazione tra di loro ma a me interessa <coughs> la forza esterna. Supponete che questa sia la forza esterna sulla 1. Supponete che questa sia la forza esterna sulla 2. Eh? Sì, hanno la forza che la 1 sente la forza tutta la 2. Ma non la sto disegnando. Questa è la forza esterna sulla 1. Questa è la forza esterna sulla 1. Questa è la forza esterna sulla 2. Mm? Da qualche parte c'è il centro di massa Quindi io disegno il centro di massa qua E voi subito potrei a un morale dire Ma qual è il rapporto di massa di queste due particelle? Hanno la stessa massa e lo studente deve dire No professore, perché il centro di massa è più vicino a questo Il corpo 2 ha più massa Quante volte più massa ha rispetto alla 1? Voi cosa fate? Cominciate col, con, con le vostre dita a cercare di misurare le distanze no? E quindi se questo è così, e quanti di questi stanno in, nel, nel, in questa distanza? Fate 1, 2, circa 3. Quindi questo è circa 3 volte la massa di quello. Ok? <coughs> questo punto matematico, come si muove? Si muove secondo così o così? Dipende da come volete ragio ragionare. Questa forse è la più familiare a voi perché vi ricordo no? ma uguale f. Quindi questo punto matematico se, se, se, uh, vola, evolve nel tempo, la sua posizione cambia nel tempo secondo questa legge qua. O oh, lo stesso linguaggio. eh? Stessa, secondo questa legge. Quindi, se io voglio sapere dove si trova la particella, so che l'accelerazione del centro di massa è uguale alla forza esterna. Va bene, questa cosa misteriosa. Sappiamo quanto è, sappiamo che è quella freccia diviso la massa del sistema una volta che conosco l'accelerazione del centro di massa cosa faccio? integro per sapere quale sarà la sua velocità no? la velocità sarà la velocità iniziale più l'integrale dell'accelerazione una volta che conosco la velocità dove si troverà la posizione del centro di massa e dove era l'inizio più l'integrale della velocità quindi una volta che conosco l'accelerazione posso dire che velocità avrà e che posizione avrà Quindi saprò come si muove, d'accordo? Conoscere la legge di Newton equivale, se siete bravi a integrare o analiticamente o numericamente con il metodo di O'Lero o qualcosa di equivalente Siete voi che dovete, conoscendo l'accelerazione, prevedere dove, come si comporterà e partite da questa equazione di Newton Quindi una volta che voi conoscete l'equazione potete dire come si muove il centro di massa e questa equazione mi sta dicendo che il centro di massa si muove come se fosse una particella di massa MS sottoposta a questa forza qua. Quindi, se questa è la forza F1 e questa è la forza F2, voi nella vostra testa da qualche parte sul foglio di carta, prendete come ho fatto lì, prendete questa freccia, la tracciate, eccola qua. Poi prendete questa, la tracciate. Poi fate la somma vetorale che è una puttanata ecco qua. Poi questa dove la disegnate? Qua! La disegnate nel centro di massa perché quel punto, secondo questa equazione qua Si sta spostando come se fosse una particella puntiforme Di massa ms sottoposta a questa forza Quindi questa forza qua la disegnate Dovete pensare a questo risultato. Questa è la forza esterna, che è la somma di questo e così. Questa particella qui non è una particella, è un punto matematico, ma si comporta come se fosse una particella. Il centro di massa è un punto matematico con proprietà estremamente <tose> interessanti. Si comporta come se fosse una particella. Quindi, se io prendessi questo sistema e la lanciassi, questo, per esempio, nella forza peso, no? Se fosse un sistema e la lanciassi nello spazio, questo punto qua volerebbe esattamente come se fosse una particella. No? Avete visto molte volte le fotografie o i filmati dove c'è un corpo più o meno complicato. Qualcuno trova il centro di massa, sapreste trovare il centro di massa di un corpo? <coughs> Vi faccio un'anticipazione, perché quello che sto per descrivere adesso è, è un'esperienza che voi avete probabilmente all'età di due anni. Mm? Però per descrivere cosa avviene, il linguaggio più appropriato devo ancora svilupparlo. Mi serve i momenti torcenti e il momento della quantità di moto, devo ancora introdurli. Ma quello che sto per esemplificare è un'esperienza di vita, di gioco, che conoscete tutti L'ho chiesto all'altro gruppo e incredibilmente non tutti sanno il nome di questo gioco In inglese questo gioco, come è, eh, eh, com è rappresentato? Andate al parco giochi, c'è un bastone con una sedia qua una sedia qua e c'è un perno come si chiama il perno cerniera? qual è la cosa migliore per chiamare questo? perno e ovviamente uno si siede sull'altro e si siede sull'altro come si chiama questo gioco? Alcuni dicono che l'altalena è, è, è questo, no? Come si cazzo si chiama questo? In italiano evidentemente non c'è un nome ben definito eh? In inglese questo si chiama Va bene, non importa Allora, qual è la situazione? Se due persone che hanno la stessa statura e la stessa massa, cos'è la massa? Eh? Cos'è la massa? Abbiamo già cominciato a capire come potreste misurare la massa, no? vi mettete su due carrelli con una molla in mezzo e la molla espande mandando i due carrelli in direzione opposta se i due carrelli raggiungono la stessa velocità o la stessa accelerazione allora i due corpi hanno la stessa massa se uno accelera doppio dell'altro allora lui ha una massa che è metà dell'altro così si intende massa eh? quindi se due persone hanno due masse e hanno la stessa statura cosa possono fare? possono sedersi qua con le gambe ancora a toccare terra No? Non hanno ancora messo il loro peso sulla sedia e, in un istante convenuto, sollevano i piedi e cosa succede a questa chiamiamola altalena? Non succede niente, rimangono in equilibrio. Poi la parola equilibrio dovrò ancora definirlo. Eh? Ma se uno dei due ha una massa maggiore, cosa succederà? Quando alzeranno i piedi, non sarà in equilibrio, ci sarà una rotazione e roterà nella direzione di quello che ha più massa, questa è l'esperienza che avete tutti, okay? questa rotazione dovremmo imparare a descriverlo e, e poi scrivere un'equazione di Moto per eh, di Newton, per i corpi di rotazione, qua abbiamo ancora parecchio lavoro da fare, però l'esperienza ce l'avete tutti, no? D'accordo? Allora, <ride> quando avrete bambini piccoli porterete i bambini al parco giochi e voi amate tanto i vostri figli. E magari un bambino un anno non lo metterei ancora lì perché potrebbe perdere la presa e cadere a farsi male, un bambino è due anni, sì. Allora, voi mettete il bambino qua che è troppo piccolo, non, i piedi non toccano per terra, magari alle braccia. <coughs> uh, e, e qua siete voi che siete alti. E vi assicuro, voi cosa dovete fare? Allora, la persona che, ha, che non ha studiato fisica o non ha nemmeno un senso pratico dirà "Ah, la sedia è qua, mi siedo qua, no?". Allora, cosa fa? Dovrà fare lui tutti i giochi di gambe, perché dovrà abbassarsi per far sollevare l'altro e dovrà fare così per farlo abbassare. Certo, i bambini si diverte, ah, ah, ah. ma che palle per il genitore, da su e giù, su e giù. Un po' di ginnastica fa bene, però dopo un po' uno si annoia, no? Allora, se volete divertirvi anche voi, studiate un po' di fisica, o almeno abbiate un po' di esperienza pratica, e cosa fate? Invece di sedervi qua, invece di sedervi qua, no! Sedetevi qui, no? Sedetevi qui. Perché qui se trovate la giusta distanza può anche essere molto vicino al perno se il bambino è piccolo, può anche essere pochissimi decine di centimetri dal perno, ma fatelo, la prossima volta che andate un parco giochi ah, fate sto gioco, uno si siede nella posizione nominale l'altro deve posizionarsi in modo che si diverta anche lui. Cosa voglio dire? Che quando sollevo i piedi rimaniamo in equilibrio col bambino o basta un piccolo tocco di, di, di punta dei piedi per andare su e giù no? e non dover fare tutto il lavoro. <coughs> Giusto? Allora, ovviamente questo lo si fa perché il perno è fisso, cioè questo è il bullonato, è un sistema che è costruito, no? è un pezzo di acciaio con dei bulloni e il perno è bloccato lì. Ma se voi potevate fare l'esperimento equivalente in via di mezzo, cioè in via di principio... <coughs> Se voi spostavate il perno, ammesso che potevate farlo Quindi dove mettereste il perno? Lo mettete più vicino al, al, al, alla persona di massa maggiore E vi, vi, quando, quando descriveremo questo, indovinate dove è il perno? È nel centro di massa Quando descriveremo questo sistema con linguaggio appropriato Il centro di massa è qua D'accordo? Quindi il centro di massa è un concetto che in realtà lo si vede dappertutto, la fisica è dappertutto, date i parchi giochi fino a pieno tempo, date, eh, va bene? Questo lo vedremo in futuro, ma è un'anticipazione che comunque mi serve a capire che questo centro di massa gioca un ruolo molto importante. <coughs> allora, quello che sto cercando di dire, è come mai non mi sta suonando, che ore sono? Ah, perché il mio orologio biologico mi diceva che il tempo passava, però... Allora quello, che, quello a cui devo arrivare probabilmente entro la prossima settimana è un risultato importante. Il moto di un sistema il moto di un sistema um, stavo per dire qualcosa, poi ho fatto questo gioco e vorrei riprendere il filo Ah si sì. Avrete visto tutti nei vostri libri di fisica o su youtube eccetera fotografie o addirittura filmati di oggetti dove qualcuno ha trovato il centro di massa nell'oggetto Per esempio un modo per farlo è quello qua, lo bilanciate no? Ricordate quando le mie mani sul bastone scivolavo? Dove che arrivavo il bastone... quello era il centro di massa Quando il, quando il bastone non aveva nessun peso o no, nessuna aggiunta di peso il centro di massa era, coincideva con il centro geometrico ma quando mettevo un peso in più, il centro di massa era un punto in qua. Quindi voi cominciate a capire dove posso trovare il centro di massa. Lo metto allo bilancio, no? metto il perno, e dove ho l'equilibrio rotazionale, dove non ruota quando lascio la presa, quello sarà il centro di massa. Quindi voi potete prendere che so una chiave inglese e trovare il centro di massa. Attaccate un filo, e dove, dove <coughs> se questa è la chiave inglese. Ma se voi attaccate lo spago qua e tenete la mano ferma, tenete l'oggetto fermo e poi lasciate la presa è evidente che lui non sarà in equilibrio se attaccate lo spago qui è evidente, ma probabilmente c'è un posto che voi una volta che lo trovate qual è il segno che l'avete trovato? Che voi la tenete fermo con la mano e poi lasciate la presa e se lui non si mette a ruotare avete trovato il punto di centri massimo, d'accordo? È il gioco dell'altalena, d'accordo? Quindi voi prendete la vostra chiave inglese e con, della, con del nastro nero, o con della, del, magari della vernice fosforescente fate un punto qua, evidenziate il centro di massa poi spegnete la luce e tirate la chiave inglese Voi vedrete il punto luminoso fare una bella parabola esattamente come la parabola di questo gesso Poi però accendete la luce e cosa vedete? che la chiave inglese nel suo moto magari sta ruotando attorno a quel punto. Quindi il moto della chiave inglese è complicato perché sta facendo quello che sto il risultato a cui voglio arrivare è che la descrizione del moto di chiave inglese può essere scomposta in due moti. Uno è il moto del centro di massa, no, Uno è il moto del centro di massa e l'altro è il moto attorno al centro di massa. Quando spegnete la luce vedete il punto luminoso Sembra un punto, sembra il gessetto e vola Con la stessa legge di, una, di un sasso Quando accendete la luce vedete che Sovrapposto a questo moto del centro di massa C'è un altro moto, che è un moto rotazionale Attorno al centro di massa Quindi questo è il risultato a cui voglio, devo arrivare E quindi stiamo dicendo che il moto reale okay, è una somma di due moti uno è il moto <coughs> del, del centro di massa più il moto attorno <coughs> al centro di massa Quindi questa equazione qua descrive il moto del centro di massa Abbiamo il primo pezzo Qual è il moto del centro di massa? Dovete capire qual è la massa del sistema, quello è facile. Poi dovete cercare le forze esterne che stanno agendo sul sistema. Certo, quelle forze esterne agiscono in punti diversi. Questa forza qua agisce qui, questa forza agisce qui, agiscono in punti diversi. Ma alla domanda cosa fa il centro di massa, voi dovete immaginare a un problema artificiale, se volete, astratto. Dove avete un punto di massa ms soggetta a queste due forze Quindi avete veramente questo punto qua Soggetto a questa forza qua Questo è il problema di questo Il moto del centro di massa Lo capite se riuscite a fare questo disegno Ovviamente questo punto qua ha massa ms Okay. Vedete che questa è un'astrazione del problema reale, perché questa forza è applicata qua, questa forza è applicata qua. Questa forza gialla è applicata nel centro di massa, que è questo il problema. E descrivere questo problema è già parte del, del risultato. Avete descritto il moto del centro di massa. Il moto